Siamo qui con il consigliere Sarno del PD eh, Extinction Rebellion sta facendo una dimostrazione davanti al consiglio regionale consigliere chiederà che una delegazione di Extinction possa accedere all'aula? Credo che sia doveroso ascoltare questi ragazzi che ormai da tanto tempo stanno chiedendo conto delle scelte di questa giunta a partire ancora dall'altro movimento dei Friday quando questa giunta non ha voluto dichiarare l'emergenza climatica questi ragazzi hanno fatto azioni anche forti, serie, perché i contenuti di questa azione sono contenuti scientifici. Noi abbiamo bisogno, del livello regionale, del livello nazionale, di scelte coerenti all'emergenza climatica. O è così, oppure saremo anche come istituzioni colpevoli. Il primo passo di un'istituzione pubblica è ascoltare le loro proposte, ascoltare anche la loro rabbia, che per quanto mi riguarda è la stessa rabbia con cui affronto questi temi. Quindi sì, apertura dell'aula chiederò ufficialmente al Consiglio regionale e alla Giunta di poter ricevere una delegazione e ascoltare i contenuti con cui stanno manifestando con forza sull'emergenza climatica. Grazie consigliere. Grazie a voi. E quindi in questo senso il tema, gli ho detto, al netto di questi interventi in aula stai con questo intervento criminalizzando un intero movimento. E il fatto che non vogliate accogliere la richiesta di essere, come dire, di, di ascoltare i manifestanti fuori, a parte che è la prima volta, perché chiunque è passato qui è stato ascoltato, no? Detto, non è un movimento violento, cioè si entra, si parla, si discute, si dicono le cose e si esce rispetto a quello che è la dinamica normale di un'audizione. Quindi io ho detto questa roba qui, il Presidente ha detto io posso anche accogliere e ascoltarli, ma avrebbe senso avere una delegazione della maggioranza... E io gli ho detto certo, anche della maggioranza, non solo dell'opposizione. Poi, io quello che dirò e che continuerò a discutere fino all'una, è di avere comunque un'audizione vostra. Poi, chi vuole venire ad ascoltare, ascolta, chi non vuole venire ad ascoltare, non ti ascolta. Però la risposta del capogruppo Brioni è stata questa, un po' imbarazzata. Scusa, l'intervento sarebbe comunque in, aula, comunque in aula? No, fuori dall'aula. Okay. Cioè, se non è programmato l'incontro, non è okay. che puoi intervenire in aula, perché okay. non si può. Eh, eh, però si sarebbe poter entrare ufficiale sì, sì, sì, certo. okay. ufficialmente una delegazione 3-4 persone possono eh, entrare ah, e con il presidente all'Asia che evidentemente lui ha dichiarato che ha voglia di fare questa cosa però ha sottoposto questa decisione al vaglio della maggioranza e il, il, il presidente Preioni ha detto che non vuole ascoltare cioè, comunque lui l'ha dichiarato sentire io sono intervenuto dicendo questa roba, dicendo l'accoglienza di una delegazione non si è mai negata a nessuno, cioè i sindacati i lavoratori, i friday cioè qualunque organizzazione che è venuta qua fuori è è ascoltata cioè, si va in sala delle bandiere o si va sopra al primo piano, si ascolta, si fa la discussione e poi va, no, appunto. lui ha detto di no preioni all'ASE ha detto sì ma lascio la volontà alla maggioranza perché non avrebbe senso io adesso gli dirò il fatto che venga accolta la delegazione dal presidente del consiglio Il presidente del consiglio non è in quella commissione della Lega Cioè lui rappresenta tutti noi ok? Quindi il presidente del consiglio rappresenta il consiglio Poi io ho chiesto che ci sia anche un membro di giunta Secondo me non verrà Però io ho chiesto questa cosa Quindi io andrò a dirgli di nuovo Entro l'una Intervenendo sugli ordini dei lavori A di darci una risposta Almeno una risposta e seconda cosa, se vuole incontrare come Presidente del Consiglio, lo può fare perché rappresenta tutto il Consiglio. E non ci siamo mai giunta, amen. Però, come dire, questo è quello che è successo. E devo rientrare a votare. E, boh, ci proviamo, fino a luna, se voi state qua, all'una luna tanto c'è la chiusura. Quindi, come dire di qua dobbiamo uscire, anche solo per questo ma ah, eh? loro dal no. no. no. no. Ma no, ma io vi ho detto che non c'è cioè perché, ti... eh perché esatto, io ho detto ragazzi, siamo però cioè, in cioè, in dire, dire che il movimento in come in dire, modo. adesso non l'hanno detto ufficialmente però far pensare che come dire, è un movimento macchiato di reati, gli ho detto ragazzi mi sembra davvero, ma l'ho detto, io anche a 18 anni <ride> ho occupato la, il, il, il balcone, no a 20 anni l'ho occupato il balcone del di Torino era una manifestazione uh, ma se va bene no non si fa però è una manifestazione legittima non è che qualcuno ha picchiato qualcun altro e ci manterebbe altro comunque questo è qua grazie. Grazie, eh. io adesso torno in aula a votare e poi grazie, ciao, ciao.